Io direi okay. di iniziare. Sì, tanto sì, siamo sì. in diretta, quindi possono tranquillamente rivederci poi eh, sì. anche in differita. Assolutamente, assolutamente. E bene, io appunto direi di iniziare anche perché vorremo, correremo veramente correremo. E, e quindi iniziamo ufficialmente. E quindi, benvenute e benvenuti in questo, eh, in questo evento di presentazione. Eh, le, eh, relativa, quindi legata a tutto quello che è il The Universal 4x4 Color System 16 Seasons o per gli amici in Italia o per noi, per chi lo chiama diciamo in modo amichevole 4x4, 4x4 16 stagioni, 16, 16 stagioni eccetera eccetera quindi benvenuti in questo evento in questo evento eh, faremo un paio, un paio di cosine molto interessanti e le vedremo adesso, quindi cosa faremo fondamentalmente in questo evento organizzato da noi di Accademia Nuova Bellezza, eh, che siamo appunto gli unici in Italia a poter insegnare ai professionisti questo sistema, quindi The Universal 4x4 Color System 16 Season, okay? quindi siamo esclusivisti e possiamo eh, formare i professionisti e rilasciare certificazioni quindi abilitare i professionisti eh, a questo sistema magnifico che è il 4x4, il sistema di analisi del colore più completo e dinamico al mondo, dinamico perché prende appunto, eh, gli aspetti legati alla personalità in modo estremamente, eh, diciamo, eh, dettagliato, ok? Ma soprattutto è eh, eh, importante, ok? È un aspetto importante della personalità. E noi di Accadema siamo gli unici che possiamo formare professionisti. Tutti gli altri che dicono di fare corsi di formazione 4x4 sono, ehm, sono fake, Ok? Quindi eh, non sono certificati, non sono autorizzati, quindi se qualcuno di voi ha fatto i corsi, ha fatto un corso 4x4 con un professionista o una scuola, eh, sappiate che quel certificato, quel corso non vale perché le competenze non sono state validate da Firial, Joachim, eh, non sono state eh, ovviamente confermate, soprattutto non è stata abilitata eh, la scuola o l'accademia o il professionista per insegnare e formare altri professionisti quindi vale praticamente purtroppo purtroppo vale zero quel corso se qualcuno di voi l'ha fatto quindi attenzione ok sono tutti abusivi chi insegna il 4x4 eh, eh, che, che non è accademia nuova delle lezze sono tutti abusivi in italia ok siamo gli unici siamo noi ok quindi vediamo gli argomenti allora Andremo a vedere un caso studio appunto su questo sistema. Un caso studio quindi verrà fatta una dimostrazione su una cliente okay, che poi è diventata anche studente, come si struttura fondamentalmente un test cromatico eh, con un livello di dettaglio anche abbastanza importante. Verrà fatto dalla dottoressa Giada Baldini, eh, fondatrice insieme a me di Accademia Nuova Bellezza, okay, che è esclusivista insieme a me, quindi accadeva una bellezza proprio del, di questo sistema che viene chiamato appunto Italia 4x4. Poi presenteremo finalmente in modo ufficiale i percorsi eh, certificati per l'Italia, okay? la prima volta perché eh, ci abbiamo messo un pochino per eh, raddrizzare il tiro, perché abbiamo visto dopo aver proposto alcuni percorsi iniziali, dopo aver poi venduto eh, diverse, eh, diversi libri, centinaia di, di libri del, dell'evoluzione del colore, abbiamo visto però che, che le persone continuano ad avere dei problemi e allora ci siamo diciamo, messi al lavoro e abbiamo realizzato dei corsi degni ovviamente del, del nome che portano e quindi sono i corsi ufficiali che d'ora in avanti verranno distribuiti in Italia. Quindi, chi vuole fare i corsi, avrà questi due, due, due tipologie di corsi. Tra le altre cose, per quanto riguarda coloro che hanno ehm, eh, acquistato il libro, avrà la seconda edizione, o eh, edizioni speciali. Avrà, sicuramente se qualcuno è, eh, è in, in stasera in diretta eh, avrà ricevuto gli accessi per entrare all'interno della piattaforma, leggere già le versioni digitali dei, de, dei libri, perché sono, oltre all'evoluzione del colore, c'è anche il nuovi alchimisti della bellezza del Terzo Millennio. Ci sono tutti i corsi, quindi avete già accesso a quello. A breve, finalmente, spediremo la seconda edizione, perché attendevamo di fare questo evento in modo da allineare il tutto e quindi troverete anche dei corsi in più dopo che vi arrivano i libri. Ok? Quindi state tranquilli e state tranquille. Quindi questi sono i due argomenti, ok? Quindi a questo punto do e diamo la parola a Giada e inizia con il caso studio. Io interrompo la condivisione e inizia Giada con il caso studio. Buonasera a tutti, sono contenta perché ci sono tantissime persone collegate, sia con noi su Zoom che anche in diretta Facebook, quindi sono molto molto felice. Eh, dunque, vado a condividere lo schermo e quindi iniziamo questa sessione. Allora, un attimo perché ecco, sicuramente meglio. Allora, dunque come diceva Nicola, Accademia Nuova Bellezza, esclusivista per appunto il sistema degli Universal 4x4 Color System 16 Seasons. Eh, che eh, appunto viene conosciuto come 4x4, qualcuno lo chiama anche 16 stagioni in realtà poi abbiamo più volte spiegato quelle che sono le differenze di eh, no? chi pensa di lavorare con il 4x4 e chi invece lavora con il 16 stagioni ehm, io oggi voglio partire con così eh, diciamo rendendovi anche un po' protagonisti quindi chi è presente con noi su Zoom può scrivere la risposta A o B che al quesito che adesso andrò a farvi in Zoom gli altri invece presenti su Facebook potete anche eh, lasciare un vostro commento e quindi scrivere la risposta A o B alla domanda che vi farò direttamente tra i commenti nella diretta allora Qui avete appunto due sezioni, la sezione A e la sezione B. Io adesso vi farò vedere delle immagini, immagini nella sezione A e immagini nella sezione B. Non voglio sapere la stagione cromatica, quello che a voi vi piace di più perché è il vostro semplicemente no, eh, un, eh, un concetto assolutamente personale. Io voglio sapere fra l'immagine A e l'immagine B qual è quella che è. Impatto qual è quella che eh, vi dà più armonia? Qual è quella che ehm, vi attira l'attenzione? Quella su cui posereste lo sguardo? Ok, Nick, vuoi aggiungere qualche altra cosa a questa mia domanda? Sì, sì, eh, è importante. Perché come sapete eh, esistono diversi metodi okay, sul mercato, no? esiste 12 stagioni, 16 stagioni, poi ci sono varie declinazioni, ok? Ogni metodo ovviamente offre un risultato, okay? Noi abbiamo scelto il 4x4, chiamiamolo così, eh, in modo eh, amichevole, proprio perché non solo è il più completo, ma è soprattutto quello dinamico, è più dinamico perché si basa sulla personalità. La personalità delle persone... È un, un elemento estremamente dinamico ok ma soprattutto si adatta molto bene a quelli che sono tre che okay? tre fattori molto importanti che sono il momento l'obiettivo gli, gli obiettivi e ovviamente appunto in realtà la personalità ok quindi è il sistema si adatta molto molto bene a questi tre elementi e ovviamente il suo punto di forza è la personalità. La personalità è un elemento dinamico e si incastra molto bene quando andiamo a lavorare sugli obiettivi e sui momenti dei clienti che cambiano costantemente nella sua vita, ok? durante le stagioni, durante i vari momenti che possono essere momenti di passaggio da una criticità a un'altra oppure eventi particolari. Okay? E quindi ovviamente eh, eh, si se si usa un sistema di, di, di questo, con questo impatto, è ovvio che il risultato che si va a, a promettere, quindi si va a ottenere sulla cliente, è un risultato diverso rispetto al risultato che si può ottenere utilizzando altri metodi che non prendono in considerazione questi aspetti. Okay? Quindi scegliete adesso bene, perché ovviamente una de, delle due Ok? Um, quindi la foto A, la foto B, quindi una, una eh, chiara in versione A, una chiara in versione B, una di queste è stata utilizzata appunto eh, il metodo 4x4, il sistema 4x4, con particolare attenzione a personalità, momenti e obiettivi. obiettivi. E quindi è uscito fuori un risultato di un certo tipo. Ok? Quindi già da adesso vi fa vedere chiara versione A, chiara versione B, voi scrivete in chat qual è secondo voi quella che in cui Chiara appare più, eh, eh, diciamo, in armonia, più luminosa, eh, più, eh, diciamo, con delle caratteristiche specifiche che magari potete anche scrivere voi, come la vedete, okay? Quindi scrivete A o B, ora tanto vi, vi fa un... Vado? Sì, sì, sì. Pronti? Allora, A, B. Io andrei. Allora, potete, chi è su Zoom è direttamente, vede direttamente il nostro schermo, invece chi è su Facebook appunto può commentare. Ok, ecco qua. Ok, BB, BB, BB, e aggiungo che differenza. La seconda della A e la prima della B. Mm -hmm. Ok, benissimo, tenetevi a mente la risposta. Eh? Andiamo avanti. Quindi oggi vediamo il caso studio della nostra Chiara. Vi racconto un po' la storia di, di Chiara. Chiara naturalmente è così, come la vedete anche nella foto a destra capello scuro, questo occhio nocciola scuro intenso, eh, dei lineamenti decisi, eh, con una, una bella bocca definita, uno sguardo intenso, uno sguardo penetrante, una persona che ascolta molto, che guarda molto, sempre appropriata, sempre... Eh, anche raffinata in quello che fa, in come si muove, nelle parole che sceglie. Mm? Chiara arriva a un certo punto e eh, decide di farsi stagionare, chiamiamola così, Federica perdonami ma ecco, mh, attenzione ragazze a... A toccare lo schermo perché interagite con il nostro schermo e quindi ci lasciate poi dei, dei segnetti, ok? Quindi fate attenzione cortesemente. Allora, dicevo appunto, abbiamo la nostra Chiara che a un certo punto decide di farsi stagionare, come diciamo noi simpaticamente, e quindi la struccano, esce fuori quelli che sono i colori naturali della nostra Chiara e le fanno il test cromatico con eh, la eh, famosa pezzolina bianca che eh, in molti utilizzano per fare appunto il test. Mm? Per cui iniziano eh, e cercano di, di valutare no? quello che è il livello di scurezza della nostra Chiara, che mh, è ben visibile in queste foto. Poco visibile invece in questo, che manca un dato importante, che è quando si va a fare un test cromatico ci insegnano in tutti i metodi che dobbiamo valutare capelli, occhi e pelle. Noi qua abbiamo tutto, eh, qui però manca un dato. Che dato manca? Capelli. Esatto, mancano i capelli, sì perché comunque comanda la pelle, sì la pelle è l'organo più esteso, quindi certo comanda la pelle però i capelli ci sono e quindi eh, qui manca un dato, per cui quanto la chiara effettivamente sia scura, so di parole, in realtà non è, detto, non è dato a sapere. Quindi decidono di iniziare questo test cromatico e le fanno questo test cromatico, per cui adesso io vado velocemente senza darvi particolari soluzioni. Le fanno questo test cromatico, lei ovviamente qualche anno fa non sapeva niente di come si svolgesse un test cromatico e quindi accetta di buon grado quelli che sono no, i consigli, i suggerimenti, le linee guida che le danno fino ad arrivare appunto a quella che è la sua categoria, per cui viene stagionata appartenente alla stagione autunno. Ok, quindi Chiara inizia a eh, buttare via eh, i suoi cappottini neri, inizia a comprare maglioni. Maglioni dicevo eh, verde oliva, eh, marroni dorati e suggeriscono di eh, schiarire i capelli perché con un occhio nocciola ci vuole il capello nocciola e quindi lei da questo castano intenso che aveva e che insomma, è ben visibile no? anche nei contorni del viso con questa definizione decide Punto che è il momento di cambiare look e quindi va dal parrucchiere a fare questo eh, questo cambiamento e quindi fa tutte queste belle schiariture, che sicuramente le danno un effetto meraviglioso perché questo è un lavoro assolutamente ben eseguito non niente da dire però che cosa succede succede che su di lei qualcosa comincia un po' a perdersi, no? Quindi perde la forza, perde il contrasto, perde eh, anche se vogliamo questa intensità, no? Qui, vabbè, bellissima questa foto, sembra uscita dagli anni 70, niente da, da dire... Però questa pelle che le rimbalza sul beige del, no, il colore della pelle che le rimbalza sul beige del trench è un po', come dire, è troppo soft, troppo sottuno, troppo poco forte, poco d'impatto, mh? Mm? suggeriscono, le labbra spariscono, si perdono i lineamenti, si perde il contrasto, però lei, giustamente, si sente bene, si sente bene, insomma, si, gli hanno suggerito i marroni, lei ha fatto tutto quello che doveva fare, per cui arancio, per cui capelli a un certo punto li ha anche tagliati, erano con dei soni eh, ramati, eh, per cui, insomma, indossava a regola d'arte, come vedete anche in queste foto, la palette che gli era stata assegnata. Bene? Che è successo? È successo che però, la chiara di oggi è questa. La chiara di oggi è questa, e, e quindi, che cosa è accaduto fra l'autunno. E la Chiara che abbiamo qui davanti, secondo voi, che è successo? Cosa vi rispondereste? Adana scrive: ha conosciuto Giada, <ride> ha rifatto analisi rifatta analisi sembra, mi viene da ridere sembra sia stata dall'analista <ride> abbiamo capito chi è chiara interessante questa risposta parte della nostra marion tra l'altro e anche lei ha capito <ride> allora è successo che nel 2021 c'è stato il beauty summer camp di Accademia Nuova Bellezza, in una bellissima location in Toscana. E quindi a un certo punto eravamo a fare appunto delle prove pratiche e alla domanda chi vuole venire, la Chiara ha detto io io io vengo io vengo io, io lo so già che stagione sono, però mi presto volentieri a fare la modella. Queste sono state le sue parole. Fatemi vedere un po' se la vedo la Chiara, dov'è la Chiara? Chiara? Ah, Chiara ha tolto il video, va bene, la, la vedo dopo. <ride> Ok, quindi eravamo a questo video di Summer Camp, bene, e quindi stavamo mostrando io e Nicola come poter eseguire un corretto test cromatico utilizzando tutti i crismi del, del Universal 4x4 Color System 16 Seasons. Mm? Quindi, che è successo? È successo, no? Qui abbiamo la testimonianza che è stato fatto un test eh, in presenza, dal vivo, tra l'altro... In quel momento c'era la nostra Jennifer, un'altra studentessa che stava applicando i drappi e quindi Chiara inizia a guardarsi e le domande che le sono state fatte, che le sono state poste erano proprio indirizzate a comprendere il momento che stava vivendo e quelli che erano i suoi obiettivi, cioè perché tu che sai già quelli che sono i suoi colori, quella che è la tua palette, arrivi tutta vestita in palette, ci dici comunque che sai perfettamente quali colori utilizzare, stai già lavorando, per cui si presuppone che tu lo sappia fare, no? Ecco, a un certo punto scegli invece io, io, vengo, io, vengo, io. Mm, cioè, che cosa ha scattato dentro di sé? E ci racconta brevemente, questo anche, diciamo, nelle... In quelle che erano delle, delle prove pratiche che abbiamo fatto prima, che è un momento questo per lei di cambiamento, è un momento in cui sta rimettendo un po' in discussione tutto quello che aveva fatto, e che quindi aveva bisogno di una spinta per andare con eh, fiducia, con forza, con decisione, determinazione incontro a quelli che sono i suoi obiettivi in quel momento per cui affermarsi eh, in ambito lavorativo per cui recuperare riprendere in mano la sua vita e eh, ricentrarsi andare diritta come un treno benissimo andiamo a provare i drappi come vedete queste sono immagini di repertorio proprio per farvi vedere che li ha provati che non era solo una foto e a un certo punto una nostra partner Sara Mancini mi guarda mentre io gli provavo questi marroni che Chiara voleva provare e mi fa: Se ne può provare un altro? Dico io, ma quale vuoi provare? Dai, provagli quelli dell'inverno. Ho detto, ma Sara? Così tu gli dai proprio una sciaffata. Aspetta, faccela arrivare l'arriva piano piano. Sì, sì, sì comincia. Lei, furba, dopo sentirete, provati questo. Ha iniziato a passare. No, dai rossi caldi a dei rossi che sono degli intermedi che magari vanno bene per le stagioni scure sia calde che fredde no? quindi quelli che vengono definiti borgogna che hanno una punta di viola per poi passare a quelli più freddi e quindi qualcosa è successo per cui noi siamo andati prima a fare cosa? a determinare quella era la scurezza di Chiara Chiara è che per cui che, tipo, che che scurezza è, su che livello di scurezza è? Scuretta mi sta qua, la chiara. Mm? Quindi sopracciglia scure, capello scuro, quest'occhio nocciola, questa pelle comunque ha un tono di sopra che è più beige, mm? chiamiamolo così per non dire rosato. Le labbra comunque sia sono rosa, non sono particolarmente fredde perché non sono più violace, non sono non tendenti al fucsia, sono più tendenti a un rosa, mi viene da dire salmone, tanto per farvelo immaginare, per cui lei ha un tono di sopra che è equivoco effettivamente, cioè lei un dato di calore da qualche parte effettivamente ce l'ha, per cui nel momento in cui l'andiamo la a valutare però Abbiamo da una parte il nero e da una parte il mogano e vediamo come nel mogano ci siano un appiattimento dell'immagine, mentre nel nero, se coprite prima una parte e poi l'altra, vedete che nel nero cosa fa rimbalzare fuori, tipo pop-up? Questa parte, occhi, uno dei punti focali del viso che viene definito l'osservatore cosa che lei ha, abbiamo detto all'inizio, ha uno sguardo penetrante, ha uno sguardo attento, ha uno sguardo preciso, guarda molto, osserva molto, si ferma molto, quindi dà anche l'idea di una persona che è determinata, hm? lo sguardo. Di qua direte eh sì però qui gli accento al colore cosa che possiamo tranquillamente fare con il trucco come ci insegnano le nostre, le nostre partner mega partis qua quello che io ottengo è più forza a livello di impatto passiamo poi nell'argento e nel, eh, nell'oro qua devo dire che c'è stata la nota di calore perché perché nell'argento è sicuramente eh, molto fredda se noi guardiamo nell'oro è più morbida nell'insieme. Ehm, non è detto che una persona sia del tutto fredda o del tutto calda. Ci possano essere comunque eh, diciamo, delle note di calore o di freddezza anche nelle, eh, nei colori, nelle persone con colori freddi o persone con colori caldi, per cui la persona fredda, come nel caso di Chiara, può avere una nota di calore. In questo caso, nessuno dei due è un metallo perfetto per la nostra Chiara, perché eh, io le avrei dato, per esempio, un oro brunito, che sarebbe un oro scuro più freddo, che quindi si sposerebbe meglio. Certamente si parte però dal eh, colore più caldo rispetto al freddo. Ecco, qui. È abbastanza importante quello che si nota. Cosa notate voi tra il blu nevi e il mare nevi? Dove saltano fuori gli occhi? Dove salta fuori il mento? Dove è più grigia? Dove invece eh, diciamo eh, si vedono anche le labbra più rosa? Cosa vedete? Scrivete, scrivete. Intanto sto guardando, sto guardando i commenti eh. Blu neve, sicuramente blu neve, blu nevi risalta alle labbra. Blu neve, blu neve, è il suo colore. Ok, bene. Ok, ma il neve è più grigia, esatto. Benissimo. Beh, ma è qui che abbiamo no? un po' eh, la risposta che avevamo già avuto anche osservandola probabilmente dentro di noi, perché vedo quello che state scrivendo anche su Facebook. Mm? E quindi che effettivamente fra l'arancio e questo lampone, quindi fra il colore caldo e il colore freddo, non c'è dubbio che stia meglio il colore freddo. Colore arancio pesantisce, il colore arancio tira fuori le scromie, il, il colore arancio appiattisce completamente quella che è l'immagine, quindi l'obiettivo di emergere l'arancio senz'altro non lo mette in luce, non lo segue. Mm? E poi abbiamo il bianco soft e il bianco avorio, nu nuovamente un colore che ha una nota di giallo così importante, Diciamo, eh, non fa eh, emergere no? quella che invece è chiara, perché tende proprio a farla, ehm, farla cadere dentro al colore. Quindi attualmente la situazione è che la nostra chiara sia una scura, fredda, con un 80% di freddo, con una nota di calore probabilmente si manifesta di più durante l'estate quando varia il sovrattono della pelle che quindi gli crea un contrasto diverso tra i suoi colori e le permette di avere una, eh, diciamo, um, di, di utilizzare anche dei colori che sono più caldi. Mm? Per cui se io devo guardarla fra un fucsia e un terracotta. Ora, a prescindere da quello che secondo la riflessione della luce le può star medio o peggio, ma dov'è che si va incontro a quello che è l'obiettivo di Chiara? Cioè dov'è che, in quale colore viene, eh, diciamo, spinta in avanti? Vediamo un po'. New fucsia, new fucsia, ok, quindi fucsia. Allora adesso vi dirò una cosa. Dovete sapere che i colori caldi in generale sono colori che sono molto più dinamici perché hanno, si dice, una forza di espansione. Quindi in realtà i colori caldi sono quelli che dovrebbero venire avanti, sono quelli che dovrebbero rendervi più grandi, che dovrebbero appunto. Ehm, darvi la possibilità di emergere di più. Non è un caso che il rosso sia anche il colore del successo, per esempio. E quindi di contro i colori freddi invece siano colori che stanno più indietro, siano colori che si usano eh, quando vogliamo avere un'allure allure più eh, riservata, mettiamola così, apparire più piccoli, apparire più eh, contenuti. Quindi qui abbiamo utilizzato un colore freddo che invece va più indietro che è però più brillante di intensità rispetto a terracotta su, eh, per ottenere quindi abbiamo utilizzato il colore freddo che dovrebbe essere al contrario quello che ti porta indietro per venire avanti. Se io vi facessi vedere un arancione brillante sarebbe la stessa cosa cioè se io vi paragono due colori il fucsia e un arancio più acceso tipo evidenziatore per intendersi sarebbe la stessa cosa mm? non sarebbe comunque eh, un colore che andrebbe bene per la nostra chiara mm? quindi pensate un po' in realtà abbiamo fatto un'operazione inversa rispetto a quello che avremmo dovuto fare abbiamo scelto fucsia colore freddo per tirarla fuori invece che utilizzare un colore caldo. Per cui a un certo punto dobbiamo valutare quella che è la sua intensità. Allora, che cosa fanno i colori brillanti? Non dico su chiara in generale. Secondo voi, i colori brillanti che fanno? I colori brillanti sono energici, i colori puri sono energici. I colori tinti, quindi i colori schiariti, sono più leggeri, sono più appropriati. I colori intermedi, quelli sonalizzati, sono più pacati, perché sono più morbidi, sono più soft, sono più smussati. I colori scuri con il nero invece sono più profondi, hanno più forza, più determinazione. Quindi, io vi vedo... Da un punto di vista solo di riflessione della luce, due colori che potrebbero andare bene alla Chiara, ma solo uno che potrebbe seguire quello che è il suo obiettivo. Di questo momento, quali sono? Io vedo due colori che potrebbero andare bene, ma solo uno che può vestire il suo obiettivo. Ciao Chiara, ora ti vedo. Puro e scuro, brave. Il puro e l'oscuro sono quelle che da un punto di vista di riflessione della luce le stanno benissimo. Cioè, se domani la Chiara si mette questa maglia, abbiamo visto la foto all'inizio, sta benissimo. Ma quello che veste il suo obiettivo oggi è l'oscuro, che c'ha più forza, c'è più profondità. Verdi, ora non voglio sapere, faccio giusto per farvi vedere eh, come funzionano i test cromatici utilizzando il 4x4. Rosa. Rossi. Io. Per, eh, diciamo, eh, dare comunque sia una visione anche della paletta autunnale, magari eh, ci sono cose che non abbiamo visto e le guardiamo insieme, ho messo anche la chiara in versione drappi autunnali e quindi ve la presento. Contate che, appunto, come dicevamo, la chiara arrivata al campus con queste tonalità. Mm? Sicuramente ci sono dei colori scuri nella palette autunnale come questo sesta di moro o come il viola che probabilmente può usare, infatti poi la nostra Sara ci racconterà qualcosa su, su questi due colori come li ha utilizzati, li ha fatto utilizzare la nostra Chiara, però che dite? Che tipo di, di sensazione vi danno questi colori? Mm -hmm. ok andiamo avanti adesso dobbiamo vedere il famoso contrasto contrasto che dobbiamo valutare anche con i capelli perché io non posso affidarmi alla regola allora sei caldo o sei fredda allora sei eh, chiara sei scura quindi se ho una fredda scura o se ho una calda scura, allora la regola mi dice che siccome te hai l'occhio così, i capelli devono essere diversi. No. Bisogna fare una valutazione anche di quelli che sono i capelli, perché ce l'ha. Di conseguenza che tipo di contrasto si crea su questo viso? medio mm -hmm. Questo è un contrasto che è medio-alto, probabilmente in estate diventa intermedio perché la pelle si scurisce, di conseguenza il capello sotto il sole si schiarisce appena e quindi eh, appunto diventa sicuramente un contrasto nella stagione invernale, cioè climatica invernale più alto e in quella invece eh, estiva, climaticamente estiva eh, intermedio, eh, i capelli sono suoi naturali, erano colorati quelli iniziali. Allora, eh, qual è? Il contrasto che noi possiamo usare, quindi, per far esprimere forza alla nostra chiara dal momento che è emerso ad ora, che è scura, che è fredda e che ha un contrasto da intermedio ad alto? Come può esprimere determinazione? Mm -hmm. Black and white si va sempre sul sicuro. Ok, la allora, vediamo un attimo. Questa è la paletta invernale. Questa è la paletta autunnale. e l'ho messa anche a contrasto. Mm? Ovvio che queste due palette hanno dei colori in comune. In comune, scusate. Ora eh, c'è la foto della Chiara sopra, ma questo, questo, c'è il Blue Navy, che invece le avevano assolutamente sconsigliato non metterlo mai, Pi piuttosto salvia e beige. Ci sono, dei, ci sono degli azzurri, quindi queste due palette che sono confinanti, sono stagioni sorelle, hanno dei colori in comune perché se li scambiano, quindi è facile rubare dei colori a seconda anche di quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Abbiamo visto prima quando abbiamo scelto di utilizzare un colore freddo invece che quello caldo, nonostante quello freddo fosse molto più sparato di quello caldo e che dovesse in realtà tirarla indietro, abbiamo usato piuttosto per spostarla in avanti. Quindi ma il problema è quale utilizzo, utilizzo questa o utilizzo questa? E qui quali colori utilizzo? al viso e in abbinamento e nel trucco entrambe non del tutto perché la paletta autunnale ha tutta questa fascia che è decisamente troppo troppo calda per lei a questa fascia che è molto soft per lei prima di tutto non risponde assolutamente al suo obiettivo, che è quello di dare determinazione. Gli scuri di entrambi sono quelli che hanno in comune, quindi ovviamente sì. Ok, quindi questa è la nostra Chiara oggi, mm? 20 anni meno. <ride> e... Quando il campus, quindi dopo questo passaggio tra la stagionatura autunnale e quella invece invernale, chiamiamola così, diretta verso i suoi obiettivi, mi manda questo messaggio che adesso vi faccio sentire. Ciao Giadina, ti volevo mh, raccontare una cosa. Mh, sabato sono andata da mia mamma. E ero truccata ovviamente con i miei nuovi colori e avevo una bella magliettina nera e avevo la coda di cavallo alta quindi forse quello ha contribuito ma il commento che mi hanno fatto mia mamma e mia sorella è stata se mi ero fatta un lifting quindi grazie quindi il commento è, il commento è stato ti sei fatta un lifting quindi abbiamo solto dieci anni alla Chiara che naturalmente si è sentita eh, subito eh, più centrata rispetto a quella che era, no? Quindi guardatela anche in queste foto che io ho rubato dal suo Facebook, qui è vestita di nero, nero assolutamente vietato, ok? Assolutamente non si deve mettere. Guardatela qua, guardate la brillantezza nei suoi occhi, guardate come li ha aperti, guardatela com'è meravigliosa con questa tuta tutta nera. Cioè, e qua con questo blu scuro, blu scuro, il jeans, meravigliosa. Quindi cosa era successo? È successo che oggi la sua personalità eh, diciamo è stata tirata fuori no? è emersa con prepotenza cosa che invece prima non veniva fuori perché era nascosta ed era nascosta non perché i colori non andassero bene perché erano in inverno non autunno non, non lo vedano era fredda non era calda tutte queste storie ma semplicemente perché le tonalità che aveva scelto non esaltavano Chiara, anzi castravano quella che era la sua personalità rispetto al momento che stava vivendo, all'obiettivo che voleva raggiungere e quindi che cosa faceva? La omologava. Devi essere così perché la palette mi ha detto che sei così. No, assolutamente no. Quindi è veramente importantissimo andare a legare quello che è il test cromatico non soltanto alla eh, palette colori in sé per sé, ma dovete fare proprio una, eh, uno screening di quelle che sono le forme del viso, le forme del corpo. Io prima ho parlato di un indicatore importante sul viso, cioè lo sguardo. Voi le clienti le dovete leggere. La Chiara, perché secondo voi ho messo questo, questa foto? Perché sta qui il suo indicatore, il suo focus del viso sta qua. Infatti la nostra Sara Mancini andò proprio a insegnarle come utilizzare eh, dei colori nel trucco. Tanto fra poco ve la presento, vi dirà due cosine anche lei. Il corpo e il viso parlano, vi raccontano, vi raccontano tante cose, per cui andare a slegare la parte morfologica da quella colorimetrica e quindi non considerare affatto quello che il corpo ci dice è sbagliato, perché vi mancano dei dati, cioè non è che è sbagliato, è giusto se voi volete fare soltanto il giochino di ti do la stagione. Se invece volete eh, studiare, eh, scusate, studiare, accompagnare eh, la persona in questo percorso che può essere un percorso di rinascita, che può essere un percorso di recupero della propria femminilità, che può essere un percorso fatto di determinazione, forza, coraggio. Le persone vengono da noi per tanti motivi, da me ci vengono per motivi più disparati, ma c'è una cosa che lega sempre tutte loro, ossia il recupero di loro stesse, che è fondamentale. E se non c'è uno studio delle forme e dei colori, che già qualcosa ci comunica, associato a quello che è il momento che stanno vivendo, l'obiettivo, il primo obiettivo che eh, si pongono, perché non è che immediatamente, no, è come quando si fa una dieta, non è che si può pensare di perdere 20 kg in un mese. Ci saranno de de dei primi obiettivi che ci portano a perdere i famosi 20 kg. Quindi quali sono i primi obiettivi in relazione al momento che stai vivendo? Nel momento in cui raggiungono anche un primo obiettivo piccolino piccolino, è già cambiato il momento, è già cambiato l'obiettivo. È già cambiato il modo in cui posano lo sguardo su loro stesse e questo è importantissimo. Ecco perché in Accademia noi insegniamo proprio a guardare la persona a 360 gradi, a osservarla, andare incontro a quelli che sono i suoi obiettivi, al di là del test cromatico. Io non faccio più test cromatici da eh, da anni ormai, cioè li faccio ma non faccio più soltanto test cromatico perché è tutto legato, non posso evitare di guardare il viso, di guardare come parla, come sorride, non posso dire allora questa è la palette, arrangiati, io ora eh, ho fatto il mio lavoro. Mm? Quindi adesso, non è la stessa persona naturalmente, abbiamo la nostra Sara Mancini a sinistra che è una nostra partner, truccatrice anti-age, ma non solo. La nostra Sara, ormai eh, 11 anni fa, 10 anni fa, è passata esattamente come la Chiara da questo percorso. Sara, ci sei? Sì, buonasera, buonasera a tutti. Wow, direi. Eh. Ciao Sara. Ciao. Wow. Ciao. Wow allora scusate intanto interrompo un attimo la condivisione così vediamo la nostra Sara eccola Sara raccontaci un po' che cosa hai, che cosa hai visto nella Chiara ah, nella Chiara ho visto come perfettamente hai detto tu eh, Giada che la sua personalità più si andava avanti nel far vedere appunto i drappi più si capiva come in realtà lei con questi colori so sopivano la sua personalità principalmente come se fosse eh, appunto eh, non emergeva quella che invece era la sua forza e determinazione che dalle parole dalla sua gestualità invece fuoriusciva. Certo. E sì che quella cosa che io ti ho detto ti ho guardandoti ma proviamo e e un po' insistito perché capivo che lei aveva questo desiderio, aveva questo bisogno, aveva questa urgenza proprio perché si era proposta con forza e, e quindi la cosa meravigliosa è vedere che piano piano i suoi occhi eh, come, eh, si, come se si fossero destati da un sonno, mettiamola in questo modo, e il suo stupore... Che eh, mm -hmm. aumentava, ogni drappo le aumentava. E lo stupore a un certo punto, anche un po' uno shock, sinceramente, perché alla fine <ride> lei era. Ora la, la ironizzo, la metto un po' scherzando, però era abbastanza devastata in qualche modo da questo, da questo perché lei è, in, è partita con, dicendo. Sicuramente io sono una, un autunno, cioè su questo non, non vi è dubbio di questa, di questa cosa. E invece appunto eh, piano piano lei si illuminava, d'altra parte si rendeva pure conto di, questo, di, questo, di questa novità che vedeva su, su di lei ed era certa che era la sua verità effettivamente perché le, le corrispondeva in forza di determinazione. Quindi dopo questa cosa e mi ricordo che la mattina eh, per mio conto insomma lei aveva smania ormai di riuscire a mettere in pratica tutto ciò che aveva acquisito in quel test fatto insieme e però non sapeva dove mettere le mani perché aveva una valigia piena di colori che non c'erano, l'unico era un ottanio, mi ricordo, vero Chiara? C'era un abito ottanio, dico beh l'ottaglio, vabbè, <ride> vabbè. <ride> Aspettiamo sì, questo. questo. E sì. lo shock sì, del cappotto cammello, Fu subito dopo questo. Sì, perché lo comprò, che ci raccontò tutta la, la storia, come lo, lo fece fare su misura, mi ricordo, cioè quindi con cura, come lei è solita fare, perché è una donna veramente determinata e forte. E ecco nel mio, nel mio, nel mio campo, diciamo, eh, subito ho cercato di dare una mano, quindi siamo andate la mattina a vedere cosa c'era nel beauty e ho cercato di sfruttare quello che era dentro il suo beauty, però ahimè no, non c'era il nero. <ride> ecco, quindi ora il nero era fondamentale in quanto la cosa che emergeva prima di tutto, era eh, discorso dell'incarnato come hai detto perfettamente tu, no, Giada? Perché questo incarnato era spento eh, e in alcuni casi era troppo scaldato, quindi innanzitutto togliere una terra troppo aranciata e luminosa e quindi giocare con degli effetti più Uh, diciamo uh, più freddi, una terra un pochettino più, più fredda in questo caso, ma negli occhi andare ad enfatizzare lo sguardo aggiungendo sui colori che lei aveva nella sua piccola palette, in quello che lei aveva, di ombretti colori più intensi. Io ho aggiunto il nero, ho definito il nero, quindi il contorno dell'occhio e immediatamente è emerso eh, il colore, poi le ho fatto vedere l'effetto anti-age delle ciglia quindi questa apertura il punto luce la transizione eh, che ha sollevato lo sguardo e le labbra abbiamo tolto quelle tonalità un pochettino troppo calde sì, peschine sì esatto tra l'altro mi ricordo che tu le desti o un prugna o un blu non mi ricordo cosa andò a comprare poi, poi la chiara sì, sì. sì. il viola allora, sì, un prugna certamente faceva emergere perché il colore degli occhi di chiara che non emergeva con le altre tonalità, anzi spengeva il cuore del rire con un bel prugna, con anche volendo appunto un gioco di chiaroscuri, quindi mm -hmm. il famoso contrasto di cui... Tu dicevi, e volendo anche un blu, perché no, un blu intenso, luminoso, sicuramente avrebbe fatto, eh, fa, fatto emergere la bellezza, la determinazione e la personalità e eh, la forza che voleva Chiara in quel momento lì. E io mi ricordo, questa la devo dire poi termino, però è molto bella perché fa, fa capire tanto di che cosa andiamo a toccare nel completo di una persona, non solo del colore, okay, ma di tutto quello che ruota intorno soprattutto della personalità eh, l'abbraccio non so se ti ricordi Giada che ci siamo dati perché lei si è sentita riconosciuta per la prima mm. volta cioè lei ha trovato se stessa si è sentita riconosciuta perché questo me lo aveva rivelato l'aveva detto eh sì. e è stato un momento emozionante sì, perché poi è questo, no? Quando sì. si parla comunque sia di bellezza, questo concetto di bellezza che ciascuno eh, ha il proprio, poi ne esiste un universale, poi però ci sono le emozioni e sono le eh. emozioni quelle che sono eh, la gioia, eh, l'entusiasmo, questa eh, quest emozione che ti colpisce comunque nella pancia, no? che ti fa scaturire le lacrime. Infatti eh, è, è stato poi quello molto toccante, perché quando ci si riconosce per la prima volta in realtà eh, è la prima volta che ci incontriamo, ma non lo è, no? In realtà Enrico. noi sappiamo che esatto. chi siamo, Brava. che siamo noi. Quindi quando quell'immagine a un certo punto ci arriva così forte è ovvio che c'è eh, il, il riconoscimento, riconoscerci in ciò che vediamo ma veramente con delle banalità che come possano essere il gioco di colori messo sul trucco, sull'abbigliamento o su un capello. E questa è la bellezza che si cambia pochissimo ma si ottiene in realtà no, un, un grande, un potente cambiamento. Quindi questa riconoscenza. Riconoscenza. E io l'avevo vissuta, per cui sì. sapevo che cosa parlavamo. <ride> sì, la nostra Sara arrivò da me 11 anni fa con i capelli rossi ramati, fondo tinta, vabbè, fondo tinta giusto, naturalmente, però terra, Avanziata. cosa truccata di, di marrone, quindi convinta di essere eh, una donna con colori caldi, in realtà sì. più si andava in fondo e si scavava e più in realtà eh, si veniva fuori e lei era fredda. E da quel momento Ecco, la nostra Sara è, è questa, bella, forte, drammatica, creativa, come la vedete in viola, per cui sì. stessa cosa, sì, stessa la stessa nostra cosa. Chiara. Ma vogliamo farla parlare la Chiara? Eh, Chiara. direi di sì, eh. Grazie. Grazie a te, Sara, grazie mille. Buonasera. Ecco, l'abbiamo messa accanto. Eccola, ecco. eccola qui. <ride> ok. Chiara, non ti sentiamo più. Che è successo? Ho tolto l'audio per sbaglio? Ecco. Eccola! Scusate, allora, Bene, ciao a tutte! Eccomi! <ride> sono meno sfolgorante delle foto perché dopo una giornata di lavoro insomma sono un po' affaticata però insomma vabbè, io sono stata molto contenta di sottopormi a questa come posso dire, a questa tortura senza veli, insomma, ti mette un po' di fronte anche al tuo viso così com'è e questa è anche una cosa che comunque credo sia importante perché, eh, insomma, eh, diciamo, io sono molto sempre più contenta e soddisfatta di essere all'interno di, di Accademia Nuova Bellezza. Sono veramente grata di aver conosciuto tutte le persone che ho conosciuto, sia di persona ma soprattutto di persona insomma perché è lì poi ci sono le, insomma, le cose più, più, più vive e ovviamente mh, per me è stato, è stato molto importante, io ero arrivata diciamo, all'interno di Accademia per chiaramente eh, diciamo, crescere professionalmente e eh, diciamo che ho iniziato a vedermi finalmente come non, diciamo, non sapevo di avere bisogno di vedermi. Per cui eh, è stato tutto molto bello, molto importante. Eh, Sara è entrata, insomma, anche un po' nel mio cuore perché, eh, insomma, è stata un po' la mia fatta madrina, diciamo. Cioè, Giada ha architettato tutto questo ambaradà e lei è arrivata come... E serenella diciamo per cui colpito nel segno oltretutto ehm, il discorso che facevate prima del riconoscersi è una cosa assolutamente importantissima perché eh, personalmente per me eh, una delle mie grandi diciamo paure è quella di venire equivocata per cui eh, quando poi mh, la tua immagine racconta delle cose che non ti corrispondono, eh, diventa pesante, diciamo è un peso in più che ci si mette addosso e insomma non credo che ne abbiamo bisogno nessuno. E è stato tra l'altro un'esperienza diciamo, un che mi ha dato una cosa molto importante che è aiutato eh, la mia, anche il mio bisogno di rendermi le cose più semplici. Eh, per cui è stato, eh, oltre diciamo, a eh, una, un fatto, come possiamo dire, oggettivo, per cui eh, di ritrovarmi oggettivamente più, più piacevole, è stata una cosa che mi ha molto semplificato la vita perché ehm, anche con gli, diciamo, gli, gli accorgimenti di, di Sara è stato molto più semplice e diciamo io adesso in dieci minuti neanche al mattino sono a posto, tra l'altro è diventato anche un momento importantissimo per me, il momento del trucco, eh, cosa che prima facevo diciamo solo se era necessario, ora io esco diciamo quando è il momento in cui io eh, eh, vado in bagno e mi trucco, è un momento che qualsiasi sia la mia giornata mi, è come se fosse un momento ritagliato di, di, di serenità. Quindi mi piace il risultato che riesco a ottenere. Mi piace <coughs> proprio quel momento perché, mh, eh, diciamo, allo specchio scusate, ho anche <coughs> un calo di voce terrificante oggi eh, insomma, è un momento che eh, mi, insomma, mi dà eh, veramente una gioia. Ecco. Per cui grazie, grazie, grazie, grazie. Chiara, scusami, ma vederti, rivederti ora in questo passaggio? Sì. Che effetto ti ha fatto? Aspetta perché ho schiacciato qualcosa che non capisco. Eccoci qua. Mi, ha, dico... fatto... <coughs> no, mi ha fatto, mi ha fatto piacere nel senso, ehm, ecco una cosa che è, che, volevo, che mi, ha, mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto sottolineare questo discorso ad esempio dell'intensità dei colori che non rimane solamente un discorso, ecco, tra virgolette termocromatico, per esempio. Una delle cose che effettivamente l'utilizzo di certi colori mi ha aiutato a fare è quella di sottolineare una parte che per me è anche caratteriale l'intensità e la profondità. Ecco, io quando credevo di essere autunno, così come si dice, no? Eh, diciamo, gradivo il fatto che i colori profondi mi appunto fossero simili a me, ma in realtà oltre che profondi sono anche intensi e questa cosa è una cosa che io ho ritrovato tantissimo, cioè che è stata una cosa che effettivamente si è sposata con eh, quella che sono io. Per cui, eh. mh, eh, come posso dire, un matrimonio felice? Ecco, bene, quindi. bene, bene, bene. E il pubblico, il pubblico presente che pensa sia su Zoom che su Facebook. Che pensa di, di questa trasformazione? Temiamola <ride> così come l'avete vista questa, questo cambiamento? Quindi, naturalmente, tutti coloro che avevano detto che avevano risposto B, la maggior parte brave perché effettivamente la risposta giusta era la B, eh, purtroppo eh, nella versione A eh, mancava proprio il dato personalità. Quindi, a prescindere che eh, il risultato no, del, del test eh, sia: si chiama in un modo o in un altro, una cosa che è effettivamente da tenere in considerazione è senz'altro la personalità, cioè quello che è la lettura della persona che abbiamo davanti della cliente che abbiamo davanti con poche regole che vi facciano da linee guida nella appunto lettura quindi dunque ehm, io ho conosciuto Chiara ora la vedo veramente valorizzata bene bene siamo ciao Luciano <ride> Allora, bene, quindi io, ragazze, adesso, ragazze e ragazzi, scusate, sono abituata a parlare la maggior parte a donne, eh, ripasso la parola al nostro Nicola Bandoni, che eh, è il nostro demand, il nostro eh, stratega, per così dire, perché ha preparato qualcosa di veramente interessante per tutti voi. Quindi, Nick? Sì, eccomi qua. Grazie Giada. Grazie Chiara e grazie Sara. Quindi, eh, che, che dire? Eh, a parte il fatto che, visto che sono su Facebook e anche, eh, soprattutto qui su Zoom, hanno dato la risposta, tutte, la risposta B, eh, penso 99%, e quindi questo è interessante perché eh, diciamo, è la riprova che il lavoro che facciamo eh, è orientato non tanto a fare un test cromatico o a stagionare o a dare un colore, anzi che un colore B, che è importante al di là del sistema o quant'altro, ma è orientato a far stare meglio la cliente e, e, e lavorando su quelli che sono i canoni estetici. Non è un caso che la mamma no, gli ha detto ti sei fatta il lifting, sempre più giovane di dieci anni. Non è un caso, perché noi, infatti, non lavoriamo in ambito fashion. Ma spostiamo le competenze del consulente di immagine in ambito beauty, personal care e wellness, proprio per offrire ai clienti una soluzione. Quindi, un'alternativa divertente, okay, alle soluzioni offerte nel mondo del beauty, del personal care e del wellness per ottenere dei risultati estetici straordinari. Questo ci permette di lavorare molto bene sulla clientela, ovviamente la parte del colore usiamo il The Universal 4x4 Color System 16 Seasons, è il motivo per cui siamo qui stasera, ma unito poi, a tutte quelle che sono gli elementi che, oltre alla personalità che caratterizza questo sistema, anche la parte legata ai momenti e agli obiettivi. E è su questi due eh, aspetti e anche sulla personalità che voglio dirvi una cosa molto importante. E mh, la vole Volete o no far maturare la vostra, la vostra attività? Volete, volete fare in modo di... Eh, rendere adulta questa, una, la professione come può essere il consulente di immagini, il personal shopper, o quantomeno una professione che è legata alle competenze che toccano test cromatico, test stilistico, test morfologico. Cioè, lo volete o no ragazzi e ragazze? Perché qui è questa la domanda che dovreste fare, perché se, se si continua a fare solo i test cromatici, al di là del sistema che utilizzate, perché potete utilizzare tutti i sistemi di questo mondo, uno alla fine vale l'altro, ma è una scelta. no? Poi noi abbiamo scelto un metodo proprio perché è molto allineato all'integrazione, alla comprensione della personalità e quindi ci si lega bene con i momenti e gli obiettivi. Ma volete o no fare in modo che questa professione sia... E, e, equiparata quasi a una professione come un, un, un estetista, un parrucchiere, un operatore del beauty, del wellness, cioè, volete lavorare in modo ciclico, cioè, ma li volete fare? Sti soldi o no? Perché io a me pare cioè, Abbiamo 300, 300 persone in lista d'attesa per il libro, sì, certo, hanno comprato, però poi cioè, non so. Sembra, sembra che ci sia la, capac la capacità di ottenere le informazioni. ok? Però poi quando c'è da mettersi in gioco e c'è da fare sul serio, sembra quasi che la maggior parte delle persone si tirino indietro. Cioè, qui gi giocate a evolvere la professione. Cioè, come pensate di proporre il colore e fare in modo che il colore diventi veramente un elemento virtuoso per farvi decollare con la vostra attività, per creare prosperità per creare ricchezza, per incrementare quindi le vendite, anzi i margini, per portare a casa un bel budget ogni, ogni, ogni mese per voi e per le vostre famiglie. Come potete pensare a farlo solo facendo test cromatici? Cioè, come pote cioè, non è possibile. Come lo proponete? Il colore anziché il test morfologico, il test stilistico? È fondamentale comprendere le dinamiche che riguardano la personalità gli obiettivi e il momento. E quelle dinamiche si fanno, si studiano e si applicano in modo scientifico, in modo sistematico. Noi in Accademia abbiamo i corsi proprio che eh, vi aiutano in questo e sono corsi che fondamentalmente riguardano la parte strategica di cui io sono, diciamo, il responsabile. ok? Perché è come se vi cioè, comprate una Ferrari ok, e poi dopo ci andate in giro nella stradina principale di Canicatti con 100 persone che vi guardano Re, ragazzi ma questa Ferrari la volete ragazzi ragazzi la volete far correre la volete far camminare all'interno di bellissime città con un pubblico grande e che vi, fa, e che vi macina chilometri perché se no cioè, di, di, di, diventa cioè, la professione in questo modo qui fi, finisce per eh, faccio il test cromatico vendo il corso ti insegni a fare il tas cromatico e finisce. Cioè, L'effetto che noi dobbiamo avere sui clienti, sulla clientela è quello di benessere, di felicità, di risultati estetici, di fare sentire eh, non solo meglio ogni persona, ma dargli la possibilità di ottenere, di, di raggiungere o di mantenere un particolare tipo di status e migliorare il livello di benessere. Cioè, se non, voi non integrate la parte strategica che riguarda la gestione della personalità, la gestione dei momenti, la gestione degli obiettivi, mi spiegate come, si, come fate a lavorare? Come creare ciclicità? Come proporre i test ogni tre mesi? Come fare pa palette tra virgolette ogni tre mesi? Posto anche che lavorate solo con il colore. Come fate a renderlo ciclico? Come fate a vendere costantemente su un singolo cliente ogni tre mesi? Come facciamo noi? Non potete perché non ve l'ha spiegato nessuno, non va formato nessuno, perché le accademie non lo fanno, lo facciamo solo noi, perché con dieci anni di esperienza a, a, addosso, con decine se non centinaia di eventi fatti, centri commerciali fatti, migliaia di clienti fatti, abbiamo un po' capito come funzionano le cose. Cioè, vi vole, volete o no evolvere la professione? Perché noi ce la mettiamo tutta, ma bisogna che pre, anche voi facciate un passo, perché sennò qui noi si propone, si propone, si propone, si propone soprattutto in questo, in questo momento qui, e poi cioè finisce, cioè, noi siamo contenti perché i risultati li otteniamo ma siete in tanti, noi potremmo cambiare veramente le cose insieme cioè potremmo rivolgerci a molti più migliaia di clienti insieme ognuna di voi può diventare un punto di riferimento per altri migliaia di clienti possiamo trasformare questa professione in qualcosa di straordinario insieme insieme si possono raggiungere risultati fantastici Cer guardate oltre al colore, guardate oltre a tutto questo andate a pensate a lavorare sugli obiettivi sui momenti e sulla personalità pensate a rendere ciclico il vostro lavoro su ogni cliente fare in modo che il cliente utilizzi le vostre soluzioni più volte magari ogni tre mesi come facciamo noi evitate di limitare di limitare le vostre attività solo allo studio e alla comprensione del colore quella la, avete la ferrari ok avete il, il motore la ferrari Adesso dovete farla correre questa Ferrari, dovete portarla in giro. Cioè il nostro lavoro è quello di far maturare le vostre professioni. Non so se l'avete capito, non è un caso che abbiamo preso il 4x4 in Italia e siamo noi esclusivisti. Cioè non è che ce l'hanno dato a gratis il 4x4, c'è un motivo, ok? Evolvetele queste professioni, dateli prestigio, dateli forza, dateli energia. Okay? Noi vi possiamo aiutare in questo, che è il motivo per cui abbiamo creato Due corsi ufficiali che oggi presentiamo proprio ufficialmente che riguardano il 4x4. Ovviamente esiste anche la possibilità di avere il corso, quello ovviamente for business per professionisti, gratis, ce l'ha chi? Chi entra in Accademia Nuova Bellezza? ovvio. ok. Chi entra in Accademia Nuova Bellezza, il corso The Universal 4x4 Color System 16, 16 Season con certificazione, ce l'ha gratis, ok? È eh? un regalo che facciamo noi. Però Abbiamo creato questi due percorsi che adesso vi presentiamo proprio per permettervi almeno di avere da una parte il corso e quindi di utilizzare questo sistema che è straordinario, tra l'altro con un, una proposta estremamente vantaggiosa anche rispetto alla proposta originale americana, ok? E abbiamo, siamo riusciti a, a, a ottenere de, degli ottimi accordi e poi anche Vedrete che include anche delle parti strategiche che vi diamo praticamente come incentivo per farvi un attimino, eh, per dimostrarvi che potete veramente andare ovunque con la vostra professione e non limitarvi solo a fare il test cromatico, la stagionatura, dire ah ti faccio stare bene o ti, co, co, co, col, col colore giusto sei un, pochino, sei un po' meglio, sei più luminoso, no, ma per no, lavorare su status Okay? e su benessere, quindi andare a intercettare i momenti, andare a capire gli obiettivi, settare i servizi su questo, capire la personalità atavica, la personalità aspirazionale, la personalità stilistica atavica, la personalità stilistica aspirazionale. Okay? Quindi abbiamo creato questo, questi due percorsi che adesso vi presentiamo. Sono ufficiali, è la prima volta, ok? e, e noi veramente... Eh, vogliamo non solo condividere, ma fare in modo che queste professioni facciano un salto di qualità eh, costantemente, soprattutto più siamo, più siete in questa, chiamiamola così, rivoluzione e meglio. Spostiamo la figura del consulente, l'immagine, del personal shopper, di quello che è nel mondo del beauty. Sfruttiamo le competenze, andiamo a offrire soluzioni alternative, divertenti a quelle proposte dagli operatori beauty personal care e wellness e quindi dobbiamo proporre risultati estetici okay? che si traducono in chiara che ti sei fatta il lifting vi potremmo dare veramente decine se non centinaia di esempi di clienti con i loro feedback eh? abbiamo preso chiara perché eh, innanzitutto è la nostra studente poi con lei c'è un progetto in corso la studente pari in realtà tra l'altro in anteprima sarà anche partner, quindi eh, mi raccomando, ok? pensate, evolvete la vostra attività, rendetela più matura. Il test cromatico come viene fatto ora, come lo fate molti di voi, perché cioè, è così, perché non ve ne insegnate nessuno, come il test morfologico e stilistico, così come, sta, come, come lo state facendo, incasellato così com'è, va bene per iniziare. Se volete fare in modo che la vostra professione generi Attività virtuose, e prospere, dovete evolverla, dovete fare un salto, dovete passare a un livello successivo, ma soprattutto dovete fare in modo di introdurre personalità, momenti e obiettivi da studiare sul cliente. Altrimenti rimanete lì, in mezzo a tanti consulenti e professionisti che fanno la medesima identica cosa a voi. Siete indifferenziati, cioè è non... difficile anche poi proporre così. Okay, vediamo questi corsi che abbiamo preparato per voi, che sono proprio ufficiali, 4x4. Allora, un attimino che condivido lo schermo. Vedete? Lo schermo, datemi feedback per cortesia, in chat. Ok. Ok. Quindi partiamo da qua. Ok, grazie mille. Bene. Bene, ragazzi. Quindi... Insomma, entrate nell'universo in un 4x4, che chi ha fatto l'altro evento, quello prima, anche la traduzione 4x4 4x4 ha, ok? Eh, andatela a vedere anche nel, nel sito, nel, nella pagina Facebook di Emanuela Bellezza, ok? Ha un gap, ok? Anche quando si dice 4x4, ok? Quindi entrate nell'universo di questo sistema per, ovviamente... E ottenere la certificazione perché noi siamo gli unici in Italia che possiamo ottenere la certificazione che possiamo darvi la certificazione ufficiale per eh, l'utilizzo ovviamente eh, in Italia del 4x4. Quindi noi di Accademia Nuova Bellezza siamo gli unici, ok? Siamo gli esclusivisti, siamo l'unica accademia autorizzata alla formazione 4x4 in Italia. Siamo certificati by Filial, infatti siamo partner ufficiali, ok? Ripeto, qualsiasi altra accademia dove voi avete fatto corsi. O da professionisti dove avete fatto corsi che vi hanno fatto il corso quanto per quanto non è valido. Anzi, magari se ce lo segnalate, a parte l'abbiamo già la lista, quindi eh, manderemo anche delle comunicazioni a breve che devono togliere anche i loghi e tutto dai siti perché sono abusivi. Ok, quindi attenzione. Quindi voi avete accesso a questi pacchetti perché appunto fate parte del gruppo di appassionati e professionisti italiani del mondo del colore e della bellezza. No, siete nelle nostre mailing list. Siete, ci seguite, vi siete messi in lista d'attesa. Avete comprato i libri, le guide, eccetera, eccetera, eccetera. Alcuni invece sono, alcuni di voi sono sempre, partecipano sempre, magari non hanno ancora fatto un passo. E noi veramente crediamo che questa sera vi mettiamo proprio nella condizione di fare questo passo, anche magari quello più, più diciamo, eh, quello primario, quello base, ora vedrete i corsi, ok? E quindi entrerete in possesso del sistema di analisi del colore più completo e dinamico al mondo. Completo perché eh, include aspetti che altri sistemi non hanno, dinamico perché questi aspetti come la personalità sono dinamici e si legano perfettamente ai momenti e agli obiettivi che poi eh, identificano appunto il cliente, come anche gestirlo per fare un lavoro fatto... A regola d'arte e soprattutto cittadino. Quindi scopriamo insieme questi due pacchetti ufficiali, ok, dell'universo 4x4. Dunque, abbiamo il Personal Experience, ok? Che è un pacchetto perfetto per fare il primo passo ufficiale nell'universo 4x4, che è composto da due manuali, più sei moduli online registrati, sono videocorsi, più un corso live che in tutto fanno 22 ore di formazione, Ok? Poi c'è anche il mentoring, però le ore di formazione cioè sono 22 ore. ok C'è un test finale come rilascio di certificazione 4x4 ad uso personale, però non è ad uso professionale. Cioè, per darvi le basi, poi non è che potete andare in giro a fare i test 4x4 o mettere il logo. No, questo serve perché iniziate ad applicare su di voi, fate il test finale. È proprio legato a farvi applicare su di voi, veri validare, verificare, ok, hai fatto bene, ora puoi passare al percorso successivo, ok? E infatti è per appassionati, aspiranti professionisti o per chi vuole fare il primo passo, perché magari non se la sente di fare subito il percorso, quello business, ok, che è il successivo, e quindi vuole entrare a fare il primo passo, ok? Però almeno qui sapete come utilizzare il 4x4, ok, o il 4x4. Okay, vediamo un po' eh, l'altro. Poi abbiamo il Business Experience, che è un pacchetto perfetto per utilizzare il 4x4 in ambito professionale. Quindi a differenza del Personal, ex personal Experience, qui si certifica e si abilita il professionista il titolare al 4x4. Okay? Quindi questo è composto da tutto. Quindi se qualcuno passa subito a questo pacchetto, c'è cioè tutto quello che... È incluso nel personal experience quindi nel pacchetto personal experience. cioè Dopo lo vedremo: le 22 ore di formazione, quindi due manuali, sei moduli, eccetera., eccetera. Più ci sono sei moduli online registrati che sono i video corsi avanzati. Ok, più sei mesi di mentoring. Me mentoring è fondamentale perché passate praticamente sono mentoring settimanali, mentoring mensili, una settimana, giovedì sera dalle otto e mezza, dieci e mezzo. Dove vi aiutiamo a sciogliere i dubbi eh, tramite casi studio eh, eh, e quindi fare in modo che il nostro lavoro con voi sia eh, fatto come si deve e us uscite, eh, che, che siete veramente utilizzate il 4x4 in modo perfetto, in a regola d'arte, ok? Noi ci mettiamo la faccia, ok? E qui ci abbiamo in tutto 94 ore di formazione, 94 ore di formazione. Qualcuno vi ha fatto 94 ore di formazione negli altri sistemi? Vi ha dato sei mesi di mentoring? Vi ha dato tutta sta roba? 94 ore, perché è un sistema che vi serve per andare ad aiutare i clienti. Come si fa a fare dei corsetti di otto ore? Ma qui si parla di andare ad aiutare i clienti. Sono cose serie. Sì, ci si diverte, però bisogna anche farlo con una certa responsabilità. Meno di queste ore non è possibile. Specialmente se vi dobbiamo abilitare. Okay. Eh, posso dire una cosa scusami mm -hmm. che molto spesso si pensa che bastino 4, 6, 8, 12, 20 ore perché no eh, diciamo è la base quindi eh, chi soprattutto ha un'attitudine particolare nell'osservazione dice beh è semplice mi riesce faccio qualsiasi cosa in realtà non è così altrimenti lo farebbero tutti invece avete visto no? quello che è successo per esempio con Chiara eh sì, esatto. Qui ci sono 94 ore di formazione, quindi sono questi 6 moduli, ulteriori 6 moduli non registrati, più 6 mesi di mentoring, con 94 ore, 94 ore di formazione, più c'è un toolkit digitale pro che vi serve per fare, per erogare poi fondamentalmente la sol le soluzioni, quindi per lavorare col cliente, con esame finale, con rilascio certificazione 4x4 per abilitazione professionale in Italia, ok? Questo è per professionisti e titolari. Okay? Quindi questo è quello che vi abilita al 4x4, potete poi esporre il logo all'interno della vostra attività, nei vostri materiali, nei siti eccetera eccetera e avete la certificazione, ripeto siamo gli unici perché siamo esclusivisti che vi possono formare a questo sistema e vi possono rilasciare certificazione per il mercato italiano. Ok? Quindi questi sono i due, i due pacchetti. È chiaro fino a qui, ragazzi e ragazze, datemi feedback per favore, velocemente. Ok, vi ringrazio. Adesso andiamo a vedere uno, uno per uno. Quindi abbiamo il personal experience, vediamo da cosa è composto. Allora, innanzitutto è composto dal libro L'Evoluzione del Colore. Chi ovviamente ce l'ha già, l'ha ricevuto, e soprattutto la seconda edizione, è ovvio che a quel punto è meglio fare il percorso professionale, perché magari c'è la volontà di applicare professionalmente o quantomeno impara l'arte in maniera da parte, o comunque eh, eh, è già in un certo senso eh, è un professionista e quindi a quel punto fate il corso, ok? perché il libro con quei corsi che sono stati dati nell'offerta dello scorso mese, diciamo che sono molto simili a questo personal experience. ok? Poi c'è il libro Nuovi alchimisti della bellezza del terzo, nel terzo millennio, scritto dal sottoscritto. A che vi serve questo libro? Vi serve a capire un attimino come funziona il mercato, perché io leggo tante cose, leggo, so come funzionano gli altri corsi. Bisogna che voi prendiate consapevolezza, che cosa c'è... Cioè, ma il mercato cosa offre davvero a livello di clientela? Cosa posso io offrire alla clientela? Dov'è che mi devo spingere? Dov'è che posso dare le mie soluzioni? Cioè se voi non avete chiaro la situazione di mercato, cioè il campo dove andare a seminare, come, come fate a seminare? Seminate a casaccio. Non dovete seminare a casaccio. Voi vi impegnate tanto, lavorate tanto, vi, vi, vi divertite anche, okay? ma dovete anche ottenere dei risultati commisurati agli sforzi, e soprattutto dovete andare a combattere su un campo di battaglia dove conoscete le regole. Quindi, questo libro ha l'obiettivo di darvi le linee guida, ok? Sul mercato e vi dà anche di più. Che okay? qualcuno di voi ha detto questo libro: Nicola, dovresti venderla a 5.000 euro con le nozioni che dai, perché dentro veramente c'è cioè, ci una marea di nozioni, ci sono anche i dati di mercato legati alle ricerche dei de termini personal shop, consulenza di immagine, varie tipologie di, di, di sistemi di analisi del colore, con i dati comparati e come leggerli per andare a creare una soluzione ideale posizionata sul mercato. Cioè è un corso praticamente, ok? Ve lo do, ve lo diamo, perché è fondamentale, perché vi ripeto, non inutile dire che ci abbiate la macchina e fate funzionare tutto, sapete accendere il motore, boom, boom, boom, beh, beh, e poi non sapete farle macinare chilometri non ha senso che okay? dovete conoscere le strade le regole come funzionano e quindi voi dovete okay, muovermi, mu muovervi con dimestichezza ok? con abilità dovete ottenere questa abilità di comprensione del mercato che okay? qui c'è tutto ok con i dati aggiornati da maggio 2021 o maggio 2022 poi Abbiamo il corso, le basi del 4x4, un corso base di due ore fatto da Firial Joachim in persona, e, tra le altre cose è con eh, doppiaggio in italiano, ok? Quindi c'è un voiceover, ok? Qui c'è proprio un voiceover sopra, ok? Eh, quindi questo diciamo, è un corso base fondamentalmente, ok? Proprio ad uso personale. Poi abbiamo l'introduzione al quarto elemento che fondamentalmente è la personalità, se ne parla tanto di personalità, ok. Quindi, qui c'è Giada con altre due ore che vi fornisce okay, delle nozioni per capire un attimino come, come, come cosa significa, cioè cos'è questo quarto elemento, cioè perché devo usare la personalità, ok, soprattutto eh, quali sono le caratteristiche, ok? Bene quindi legato ovviamente a, a, al sistema 4 by 4 poi abbiamo il modulo eh, di due ore sottoscritto in un'alchimistica della bellezza del mercato del terzo millennio che riprende un attimino quello che c'è scritto nel libro ma in versione un pochino più easy con, con alcuni punti okay, più sviluppati. Okay? Quindi si parla di pilastri della bellezza, pilastri della ricchezza, perché anche lì se, eh, le basi di un'attività si, si devono ergere su dei de, de, cioè, de pilastri. Che, okay, okay. sì, c'è il colore, le forme, le stile, lo stile, ma ci devono essere anche i pilastri non solo di, di, della vostra professione in sé per sé a livello no, operativo, delle competenze, con lo test cromatico, testifico, le basi, le, i pilastri del colore, delle forme e dello stile. Ci devono essere anche i pilastri della ricchezza. Se non ci sono, i, che sono, sette, se non ci sono questi sette pilastri, come, come reggete la struttura? Come potete creare prosperità? Dovete creare un tempio. Il tempo deve essere forte, solido, okay? quindi qui viene fondamentalmente fornite diciamo, delle linee guida di base, soprattutto magari per chi è un aspirante titolare oppure anche per chi è, e magari è la, chi che è titolare, anche a professore, non gli ha mai detto nessuno. Okay? Tutto sperimentato e testato su questo mercato. Eh? Cioè, è, tutti questi corsi sono... Il risultato di un'esperienza diretta sul campo e di risultati ottenuti sul campo. Quindi non è che noi facciamo un copia e incolla da altri, quindi è tutta roba inedita. Okay? Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, okay? che funziona e che voi potete sfruttarla. Poi abbiamo pura bellezza e vera ricchezza nel terzo millennio. Okay? Anche qui okay, si va un attimino a vedere. Cosa significa? Pura bellezza e vera ricchezza. Okay? Quindi questi due corsi sono molto integrati l'uno con l'altro. Okay? Poi abbiamo Drive Your Business. Questo è un corso nuovo che abbiamo deciso di inserirlo, eh, che è veramente eh, importante, perché, ripeto, ci sono delle competenze oggi. Voi dovete avere delle competenze trasversali e dovete ottenerle, a parte le competenze eh, quelle legate al test cromatico, al test di quelle che fanno... no? Il de della vostra attività, voi dovete avere altre competenze e dovete avere ben chiaro quali sono queste competenze. Le dovete ottenere da chi le utilizza tutti i giorni, le applica, ottiene i risultati, non da chi fa un copia e incolla da altri e, e parla, non sa quello che dice, e fa corsi, e però migliaia di clienti non ha mai fatti, come noi. cioè Fai corsi, però non hai mai fatto migliaia di clienti. Cioè, Com'è sta storia? Cioè, le competenze. Le conoscenze vanno acquisite da chi effettivamente le utilizza. Poi certamente potete acquisirle anche da persone che sono bravissime a livello di teoria, ma qui c'è bisogno di praticità, ragazzi e ragazze. Perché se no altrimenti no, si, si continua ad andare avanti e, e si ottengono sempre i sol soliti risultati. Ma soprattutto se si vuole veramente prosperare, crescere e portare le attività su un altro livello, Bisogna in qualche modo capire un attimino quali sono queste competenze e come, come devono essere incastrate. Qui viene rivelato, sono due ore di video lezioni. Poi c'è utente colore e ricchezza. Questo è un altro corso del sottoscritto. Questo vi fa capire le interazioni tra il colore, tra i vari tipi di utenti, perché ci sono diversi tipi di utenti. Si parla di cliente, ma in realtà sono diversi tipi di utenti. Su un utente... Certe cose si possono fare e altre cose non si possono fare e quelle cose che si possono fare ci fanno funzionare i nostri servizi e quindi ci fanno funzionare il colore. Altre cose che non si possono fare non ci fanno funzionare il colore. Vi do le motivazioni così alcune cose non le farete più, andrete subito a colpo sicuro con altre e direte a ah, cavolo ecco perché questa cosa funziona e questa cosa no. La consapevolezza è fondamentale oggi, ok? Poi avete un evento online, live, che è il 4x4 Color Day, ok, che è a dicembre, ok? quindi è già da quan, quando è a dicembre il giorno, scusa, scusami, che è così ve, ve lo diamo subito, soprattutto per chi ha comprato il libro o aderisce a questi corsi. In questo, in questo evento noi andiamo a vedere come gestire i colori in tendenza a turno in inverno nell'ottica di integrazione nel sistema 4x4. Okay? Eh, quindi per chi ha, fa questo corso ovviamente è una manna perché lo può applicare su se stesso o su se stessa, per chi invece lo fa a livello professionale diventa una linea guida per applicarlo sui clienti oltre che su se stessa, okay? Scusate arrivo ma sì. abbiamo tantissimi eventi e sì. quindi lo sto, lo sto cercando, perdona. Sì, sì tranquillo, è un tanto continuo. Poi abbiamo un mese di mentoring settimanali, ok? Cioè sono incontri settimanali un mese, quindi sono quattro, ogni giovedì dalle otto e mezza alle dieci e mezza dove noi vi rispondiamo alle vostre domande, ai vostri dubbi, casi studio, in questo modo vi guidiamo nella direzione giusta e voi uscite da questo percorso che comunque sia, noi abbiamo la certezza voi anche che sapete applicare su voi stessi quello che è il 4x4, su voi stessi, ok? Questo viene fatto con 22 ore di formazione, due manuali, sei moduli, un corso live e test finale, ok? Quindi facciamo un test finale e vi rilasciamo la certificazione ad uso personale vostro, ok? Che la potete mettere, esporre nel vostro studio, va bene? Quindi il color day si fa è stato, è stato fissato il 15 dicembre alle ore 8 e mezzo alle ore 20 e 30 di sera ovviamente siete tutti invitati eh? che voi perché siete qui oggi tanto riceverete le mail ok? quindi questo è il percorso Allora, questo percorso okay, praticamente è regalato okay? perché 99 euro 22 ore di formazione, fate il conto, tutta sta roba qui, solo prendendo le 22 ore, 99 diviso 22. Quanto fa? Allora? C'è. Ok? Io non dico altro. Praticamente ci offrite un caffè al giorno, che è a meaggiata. Va bene? Ti offrite un caffè al giorno a me Giada e in cambio vi diamo questo. Va bene? Okay. Trovate l'offerta su www.4x4colorsystem.it, okay? qui potete entrare e acquistare, vi asce anche il pop-up se proprio volete altre informazioni, vi asce un pop-up, una finestrella, potete prendere l'appuntamento, lasciate il nome e la vostra mail e a noi ci arriva e vi ricontattiamo per email per prendere un appuntamento telefonico per darvi magari altre, altre, altre informazioni. Se magari c'è qualcosa che voi volete sapere in più o qualcosa che non è chiaro, ok? Quindi questo è il personal experience, ok? è chiaro ragazzi fino a qui? 22 ore di formazione, due manuali, 6 moduli, un corso live online, test finale, 99 euro. Sono regalato? Ok, considerate che solo il libro L'evoluzione del colore costa 77 euro. Il mio libro costa 17 euro. 7 più 7, 14, sono... 94 euro solo i libri, solo la guida e il libro. Non vi diciamo i moduli quanto li prezziamo, perché noi lavoriamo con i moduli e poi le moduli le gestiamo a seconda delle esigenze anche dei corsisti, soprattutto chi ha esigenze particolari. Ok, chiaro fino a qui, ragazzi? Datemi feedback per cortesia. Ok, vi ringrazio. Bene, vediamo l'altro. Business Experience. Quindi, tutto quello che c'è nel pacchetto Personal Experience, quindi i due libri, le 22 ore, tutto, ok? Più ci sono sei moduli online registrati, che sono praticamente moduli, sono corsi, videocorsi, registrati avanzati, ok? Intermedi avanzati. Mh? Più sei mesi di mentoring, sei mesi di mentoring, ok? Non un mese, sei. Con no, in tutto viene fuori 94 ore di formazione. Cioè, ragazzi, sono dieci, gio sono dieci giorni, se voi fate una giornata di formazione, solitamente è composta da quattro ore la mattina e quattro ore il pomeriggio, ok? Sono, sono, 11, sono quasi undici giorni di formazione, ok? 11 giorni di formazione, ok? 11 per 8 di più, quasi 12, ok? Qui, alla fine, si fa un esame finale fatto con un determinato criterio, quindi dovete portare dei casi studio, che siano di clienti o che siano di amici, l'importante è che portate dei casi studio. Noi vi valutiamo, vi diamo qualche suggerimento se ce n'è esigenza, vi diciamo invece, ok, perfetto, bravissima, vi rilascio una certificazione, potete iniziare a utilizzare il sistema, ok? Nella vostra professione, mettere il marchio, nei vostri materiali di marketing, dire tranquillamente che utilizzate il sistema di analisi del colore più completo e dinamico al mondo, e anche clonato, perché quelli che ci sono in Italia hanno copiato di qui, scusatemi se mi permetto, ma è palese, ok? Tanti hanno copiato da questo metodo, tra l'altro l'hanno anche interpretato male, perché si sono presi il libro in inglese e hanno interpretato male, ok? Perché anche lì noi abbiamo fatto la traduzione e sapete il lavoro che c'è stato dietro. Qui c'è il 4x4 in business. In questo caso sono quattro ore di videocorso dedicato all'applicazione pratica professionale del 4x4. E qui c'è il doppiaggio in italiano. Che okay? qui c'è proprio il doppiaggio, che okay? è il doppiato in italiano. Qui c'è Ferial in live, quindi registrato, che okay? vi, vi mostra, vi fa tutta la parte formativa e poi vi mostra come si fa un test cromatico su una cliente. Ve lo mostra lei. Okay? Ve lo mostra lei col doppiaggio in italiano con il supporto ovviamente sempre della dottoressa Giada Baldini. Poi abbiamo l'ABC del colore per esperti, okay? Questo è un corso nuovo che okay? l'abbiamo inserito adesso, quindi l'avete fondamentalmente voi chi fa questa esperienza formativa. Qui sono oltre 5 ore di lezione dedicate all'utilizzo professionale del, del Universal 4x4 Color System 16 Seasons. Questo è un corso avanzato, quindi Giada, la dottoressa Giada Baldini, in questo caso veramente vi fornisce tutta una serie di nozioni per utilizzare al meglio questo sistema, ok? Questo vi ha la funzione di completare quello che Ferial vi, eh, vi ha trasferito durante 4x4 in business, quindi nel modulo 1, e comprendere meglio quelli che sono i concetti e, e, e per poi l'applicazione pratica. Okay? Sono 5 ore. Poi abbiamo il principio del colore, Okay. Questo ad esempio è un corso, noi abbiamo scritto corso base, ma in realtà è un pochino più alto, cioè un pochino più importante di un corso base, eh, perché qui si parla dei principi del colore, okay? quindi le, i principi che governano il colore. Questo è molto importante, soprattutto per un professionista, quindi l'abbiamo voluto inserire. Tre ore sono bene con la dottoressa Giada Baldini. Sempre con la dottoressa Giada Baldini abbiamo colore e personalità, perché si parla di personalità, si parla di colore e quindi è ovvio... Che bisogna eh, studiarlo e quindi qui si va proprio a trattare l'argomento dei colori e della personalità, quindi come impattano sulla cliente, sulla clientela del terzo millennio. Questo è un corso intermedio. Okay? Poi abbiamo beh, sottoscritto 5 ore: Color Evolution. Okay? Eh, qui sono video lezioni per trasformare il colore in alleato principale del business sul mercato beauty fashion del ventunesimo secolo. Okay? Questo è un corso eh, diciamo molto importante perché eh, vi, fa, vi, vi, vi fornisce tutta una serie, sono tutti importanti, eh, però questo è strategico, parlo per quello che mi riguarda, perché vi, vi, vi dà delle nozioni che vi permettono di evolvere il colore okay? per portarlo poi fondamentalmente per farlo muovere non solo sul mercato del fashion ma anche sul mercato del beauty si rifà un po' anche al lavoro fatto quindi al, agli argomenti trattati nel libro i nuovi alchimisti della bellezza del terzo millennio ok poi abbiamo un altro corso è tutto scritto sempre strategico ok quindi eh, riguarda la parte strategica quattro ore color target ok quindi qui sono video lezioni questo modulo qui dove eh, eh, eh, si eh, si forniscono azioni per andare a configurare okay, il colore sul cliente ok sul cliente ok a seconda di ovviamente momenti obiettivi se ne parlava prima ok? e poi abbiamo i, il mentoring esattamente sei mesi di mentoring quattro a settimana, cioè 4 mentoring al mese, quindi una settimana, quindi significa che sono 6 per 4 ok? Eh, 24 mentoring, i mentoring durano 2 ore, solo di mentoring sono 48 ore di mentoring, sono vere e proprie consulenze è eh, mentoring, cioè voi, noi vi rispondiamo ai vostri dubbi, sciogliamo eh, le problematiche, vi cancelliamo le incertezze, facciamo in modo che voi usciate dal percorso che siete dei professionisti certificati che sapete utilizzare il 4x4. Okay? Ci mettiamo la faccia anche perché sennò no poi ci tolgano la certificazione, Ok, e sarebbe anche giusto così. Okay? E vi si rilascia in questo caso il Digital Toolkit Pro, che è tutta una serie di strumenti digitali che voi potete utilizzare per poi andare a fare quello che è il lavoro su, eh, sulla clientela. La domanda è, ma i drappi, le, i colori, i i, le palette e quant'altro, vi diciamo subito che noi abbiamo superato, drappi, palette, questo roba qui, noi abbiamo un sistema che non è un sistema di analisi del colore, ma è un sistema di armoestetica, dove dentro c'è tutta la parte di test cromatico, di test morfologico, di test stilistico, eh, che si differenzia da tutti gli altri sistemi, test, sistemi di morfologico, sistemi di test stilistico, sistemi di test colorimetrico. Eh, perché è un sistema dinamico okay? e utilizziamo delle collane infatti si chiamano collane Cleopatra, con tutta una serie di tool e di strumenti che vi permettono di effettuare il test cromatico, stilistico, morfologico in modo estremamente veloce più facile, più chiaro perché ci sono tutti i riferimenti dei colori sia sulle collane ci sono tutte le, le, le card, le focus card che hanno la funzione di rilasciare ai clienti quindi noi non proponiamo più quello che è il, le palette che sono pesanti si consumano e poi per il fatto che noi ogni tre mesi noi vi insegniamo a erogare i servizi ogni tre mesi che fate? ogni, ogni tre mesi fate una paletta nuova al cliente non ci levate più le mani cioè a parte che fare una palette a ventaglio ogni tre mesi è una follia ci vuole tempo, voi dovete essere veloci dovete rilasciare subito le soluzioni di peria al cliente quindi noi abbiamo creato il Club Adrasista ci cioè abbiamo messo tre anni, l'abbiamo Presentata al campus, quindi vi consigliamo non di andare a sostituire, ma di andare ad integrare con gli strumenti Cleopatra, ok, i Digital T Toolkit Pro di Filialio Key. Poi se volete comprare i drappi che sono pesanti, vanno sterilizzati, ricordate, vanno sterilizzati ogni volta, da un cliente all'altro, vanno sterilizzati, mh? sono ingombranti, ok, prendetevi, Firia direttamente oppure ci scrivete a noi e ve li facciamo avere. Volete le palette? Sono pesanti, poi restano a voi, al cliente che li rilasciate. Ok, ci scrivete a noi, noi ve le facciamo avere, ve le facciamo arrivare dagli Stati Uniti. Ok, noi non ci guadagniamo niente su quelli. Ok, perché noi abbiamo deciso di dare un sistema eh, a livello di strumenti universale, okay? che prende in considerazione lo studio del colore, delle forme, dello stile, della personalità, dei momenti, delle obiettive, di tutto questo, è compatibile con tutti i sistemi di analisi del colore. Ok? Però la parte del 4x4, diamo il pacchettino Digital Toolkit tool Pro. Allora, questo percorso, ok, a differenza di quello originale, che è quello fondamentalmente che vende Filial, che mi sembra che vada intorno al migliaio, 1.300 dollari, 1.400 dollari e quant'altro, vi ricordo che qui ci sono 94 ore di formazione. Lo ripeto, 94 ore di formazione, 999 euro. Okay? Quindi non si tocca neanche i 1000 euro. Abbiamo fatto questa follia perché lo vogliamo fare, vogliamo fare in modo di, di, che tutti possano... Eh, avere il, il, il, la possibilità di accedere a questo, a questo sistema okay? e questo è un pacchetto perfetto per lavorare ufficialmente in Italia con il 4x4 okay? c'è anche la possibilità di saldarlo in due o tre cioè potete direzionarlo in due o tre parti quindi non c'è problema tanto avete sei mesi più uno perché c'è il mese di mentoring quindi il percorso in realtà dura sette mesi quindi potete dilazionarlo anche in sette mesi. Meglio in due o tre eh, quote dilazionato. Okay? Anche in questo caso lo trovate su www.4x4colorsystem.it. Okay? Ora, chiaro i percorsi? Dateci feedback per cortesia. Datemi feedback per cortesia. Chiaro i corsi fino a qui? Benissimo, perfetto, grazie mille. Ora, siamo andati oltre però, abbiamo fatto una pazzia che spero che sia molto apprezzata da tutti voi. Eh? Ok? Quindi abbiamo il personal experience a 99 euro che è perfetto per entrare ufficialmente in universo 4x4 ad uso personale okay? con il rilascio della certificazione ad uso personale e poi abbiamo quello business experience a 999 euro che è perfetto per lavorare con certificazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi trovate tutto qui, okay? www.4x4colorsystem.it. Bene, potete, c'è il pop-up, potete anche lasciare il vostro nome email e noi vi ricontattiamo per un appuntamento telefonico. Abbiamo fatto di più, vi abbiamo messo degli incentivi validi solo per chi si prenota adesso. E l'abbiamo fatto soprattutto per, per dimostrarvi non solo la nostra buona fede, ma anche eh, darvi la possibilità di accedere okay, alla parte strategica che nessuno, tranne noi, in Accademia, col sottoscritto la parte strategica, prende in considerazione se non tramite il marketing eh, fatto come si conosce, la vendita fatta con le ads, l'agenzia, i social network, i post, sta roba qui che non c'entra niente, con la vendita e non c'entra niente con la parte strategica perché se si vuole venderci da fare altre cose oggi ok allora per dimostrarvi che vogliamo veramente fare sul serio guardate cosa abbiamo fatto ma solo perché si prenota o oh, stasera domani non è più valida non è più valida domani solo perché si prenota stasera finito questo percorso lasciate finite questo finito questo evento andate su questa pagina vi si apre il pop up e lasciate i vostri dati e ricevete una richiesta di appuntamento solo chi si prenota adesso allora volete prendere il percorso o il personal experience da 99 euro vi do e vi diamo in regalo come incentivo un mentoring individuale strategico di 60 minuti questi mentoring noi li facciamo ai nostri studenti pioneer che spendono 11.000 euro 11.000 euro ok vanno dai 7000 agli 11000 euro, e nostri partner che spendono altrettanto, ok? Lo facciamo solo a loro. Noi, il sottoscritto, ve lo dà incluso qui. Il valore è: se noi dovessimo prezzare 500 euro perché è una consulenza, avete dei problemi con la vostra attività, ovviamente dovete sfruttarla al massimo, che okay? è questa consulenza, ok? Questo mentoring. Il sottoscritto vi dà una soluzione che però voi dovete mettere in pratica. Cioè io vi do la linea guida per fare in modo di lavorare subito meglio e ottenere risultati di un certo tipo, okay? che vale molto più di 500 euro. Okay? C'è cioè qualcuna tra di voi che ha fatto un investimento importante di qualche decina di migliaia di euro, dopo una settimana l'universo ha risposto, ha pagato un decimo con un cliente, applicando un decimo di tutta la quota che è solo dopo due settimane, ok? Perché noi siamo così. Mm? E questo è, è, è quello personal experience. Guardate invece che abbiamo fatto col business experience. Adesso chi ha, chi ha comprato da so, il, il, il percorso strategico da solo ovviamente mi ucciderà, ci ucciderà. Anche le eh, studenti nostre eh, mi uccideranno, ok? Perché... Abbiamo deciso di inserire il pacchetto formativo strategico che sono 16 moduli con 65 ore di formazione e questo viene venduto a 2.500 euro da solo. Ve lo do, ve lo diamo in regalo. Non so se vi rendete conto di quello che stiamo facendo in questo momento. Ok? Proprio per darvi accesso al la parte strategica e dimostrarvi quanto è importante è una scommessa e vi prometto che la vinceremo insieme e soprattutto vi prometto chi affronta questo percorso e vi promettiamo che resterete non sorpresi positivamente ma direte: cazzo perché non ce l'avevo prima perché non l'ho fatto prima perché non me l'hanno proposto prima e oggi avete la possibilità di averlo praticamente in questo caso Solo perché si prenota stasera, lo ripeto eh, entro mezzanotte, poi stop. Sono le eh, 5, le 11. Ok, avete la possibilità di averlo come incentivo. Ok, va bene. Deborah, pazzesco, voi siete matti da legare. Sì, perché noi ce la mettiamo tutta, però bisogna che ce la mettano tutta anche gli altri. Ok, perché così noi ci rimettiamo fondamentalmente, cioè mh, togliamo un. un, un, un un budget che potrebbe essere proposto successivamente no? al 4x4, come abbiamo fatto con alcuni di voi. No, abbiamo messo qui, perché crediamo in quello che facciamo e perché soprattutto sappiamo che una volta che voi avete fatto questo percorso, vi si apre un mondo e noi vogliamo che vi si apra un mondo, vogliamo che le vostre professioni si evolvano, vogliamo che portiate le professioni su un altro livello, motivo per cui abbiamo deciso questo. Ok? Bene. a questo punto www.4x4colorsystem.it vi aspettiamo o comprate subito, se no fate la richiesta, ok? Nome, mail e noi da domani vi ricontattiamo per gli appuntamenti, ok? Così magari ci si mette d'accordo anche sui pagamenti, soprattutto chi fa il percorso Business Experience, ok? Quindi a questo punto noi vi ringraziamo per l'attenzione, ok? Da... Accademia Nuova Bellezza, partner esclusivista del, del Universal 4x4 Color System 16 Seasons by Filial, quindi eh, esclusivisti per l'Italia. Ok? E abbiamo terminato. Bene. Grazie infinite per essere stati qui, perché insomma sono quasi le 11, siamo andati anche un po', un po oltre. Okay? e vi aspettiamo. Noi ci impegniamo, ce la mettiamo tutta, ma dovete fare anche voi un passettino, perché sennò, altrimenti noi otteniamo risultati con i nostri clienti e, e vogliamo che anche voi, cioè e, e, dobbiamo farle esplodere di, di bellezza queste attività. Dobbiamo veramente raggiungere eh, eh, clienti come se non ci fosse un domani e decuplicare addirittura i margini, perché è questo che succede. Decuplicare i margini. Okay. Eh, ma come fai? Fate prendete il percorso eh, il business quello per business experience ok fate la parte strategica e capirete come si fa ok se no prendete quello da personale fate una consulenza con il sottoscritto che quello vale praticamente 10 volte il valore del, del, del pacchettino però poi dovete applicare ok anche se magari è difficile dovete farlo e vi ok vi si riallinea ancora meglio la vostra attività. Ok? Bene? A questo punto, Giada, io direi di... Un sì, di, di staccare con sì, tante ragazze di, di questo, di questo evento e soprattutto di, diciamo, di, di, di questi percorsi, perché poi fondamentalmente sono... L'obiettivo era darvi la possibilità di accedere veramente a un bagaglio di conoscenze e di esperienze enorme e, e permettervi di fare la differenza sul mercato. Noi vogliamo questo, non siamo qui solo per formarvi e dirvi ah, quanto siete belle, ah, quanto siete fighe. No, noi vogliamo, siamo qui per aiutarvi a ottenere dei risultati che sono estremamente superiori rispetto a quelli che fino ad oggi avete, avete ottenuto. Ma non perché siete sbagliati, perché nessuno ve l'ha mai... Rivelate. Ve le riveliamo noi perché le abbiamo provate, abbiamo capito che effettivamente è possibile. Quindi, forza e coraggio eh, andiamo a prenderci il tesoro nell'isola tutti insieme. Okay? Perché insieme si possono fare, si possono ottenere più risultati, maggiori risultati e creare maggior prosperità. Bene, ciao. Ta. Allora, Nietzsche, che dire? Io quasi quasi rifaccio tutti i corsi da capo perché poi quando ci sono queste novità sono sempre in fremito. Insomma, mi viene voglia proprio di cominciare da capo. È vero, a volte mi riguardo anche i corsi, sia di Nicola che i miei. Perché vero, sì, sì, sì. a volte anche per aggiornarli o semplicemente per capire da dove siamo partiti, dove siamo arrivati. Quindi, Verissimo. grazie. Cioè, te pensa e... che se noi avessimo avuto? In tutto fa 160 ore di formazione, se l'avessimo avute noi agli inizi. Sì, sì, infatti, mm. lo dico sempre io. Già. <ride> yeah. Lo dico sempre. Mm. Ok, quindi grazie a tutte per essere state con noi, sia sì. qui in questa stanza virtuale che in diretta Facebook. E niente, ci sentiamo prestissimo. Buonanotte a tutte e siamo a disposizione per ogni info. Sì, www.4x4colorSystem.it ciao ciao, yes. ciao ciao ciao Ciao Ciao ciao